L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, INPS, è il principale ente previdenziale del sistema pensionistico pubblico italiano, presso cui debbono essere obbligatoriamente iscritti tutti i lavoratori dipendenti pubblici o privati e la maggior parte dei lavoratori autonomi che non abbiano una propria cassa previdenziale autonoma. L'INPS è sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. LOL Come la maggior parte degli altri servizi forniti dallo Stato italiano, l'INPS è una ciofeca che andrebbe chiusa e rifondata seduta stante. I suoi dipendenti e dirigenti, ma soprattutto il suo dipartimento informatico, dovrebbero essere accusati di alto tradimento e immediatamente mandati al confino. Quanto sostengo è supportato dalla difficoltà necessaria ad espletare il più semplice e ovvio compito del portale informatico dell'Istituto, ossia mostrarti i contributi versati? Si comincia dall'accedere al sito, che naturalmente non è navigabile se non dal sottodominio www, proprio come fossimo ancora negli anni 90. Naturalmente non c'è alcuna forma di redirect. Chissà che frame di quale pagina starò visualizzando. Spero che chi l'abbia scritta stia soffrendo per un tumore maligno molto doloroso. Perché mai dovrei voler condividere su un social network i miei dati contributivi? Su quale pianeta vivono questi ladri? Una volta acceduto al portale con le credenziali, consegnate di persone in sede, osserviamo immediatamente che nella propria pagina utente non è presente alcun link che porti alla pagina che mostra i contributi versati, ne sono presenti elementi che suggeriscano dove guardare Ad occhio verrebbe da pensare che sia possibile avere un riferimento nel menu prestazioni ma sappiate che come tutte le altre voci in questo elenco, esso non contiene nulla, e ne è possibile aggiungervi nulla. Qualora sia possibile, non ho idea di come si faccia Proviamo allora a cercare contributi versati nella barra di ricerca generica in alto Sappiate che proporre una visualizzazione a griglia in un overlay a scomparsa sotto una barra di ricerca costa una bocciatura o un esame universitario di design delle interfacce software Da qui la banale riflessione che sarebbe il caso di smetterla di fare provare ai burocrati o agli amministrativi i progetti delle ditte appaltatrici In generale sarebbe il caso di smetterla di sviluppare prodotti informatici per la pubblica amministrazione a porte chiuse essenzialmente perché se questo è l'andazzo, auguri a trovare dei contribuenti tra qualche anno. Soprassediamo sul ritardo mentale che ha portato a dare gli stessi colori ai servizi e alle schede prestazione, che altro non sono se non una descrizione dei servizi, e proviamo a cliccare sul risultato più promettente, estratto conto contributivo. Se siete dipendenti pubblici, come questi ladri, è probabile che questo orribile frame fosse la vostra destinazione. Se come me, siete invece iscritti alla gestione separata, e questa pagina vi è mostrata come nel video, siete spacciati. È infatti probabile che se come me non visualizzate in alto una barra di schede come la seguente, il vostro record in gestione separata è inaccessibile o rotto o mancante da chissà quanto tempo, anche accedendo da quello che sembrerebbe essere il vero contributi versati, ossia il fascicolo previdenziale del cittadino, non riuscirete a venire a capo alla questione Al contrario, il sito cercherà di prendervi per il culo e rimanderà a vostro danno l'inevitabile colloquio di persona alla sede locale di Inps Sempre che riusciate a prendere appuntamento E sempre che non vi tocchi un impiegato analfabeta